Thank mm. you. Sì, Tommy. Tommy, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok. Ne parliamo domattina. S sì, ciao. Oh. Ehi. Hey. Fatela. Buongiorno oh. oh. al lavoro, eh. Che fai ancora sveglia, è tardi. Oh cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego un'ora, non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... È eh, stupendo, ma... Credo che sia rotto non... Cosa? No, no, no, no oh. uh -huh. <ride> Dove hai preso i soldi per questo? <ride> Droga Vanno forte le droghe pesanti Ah, oh, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo <ride> Sì, ti piacerebbe Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Papà! Papà. Ehi, hey, sei qui. Siano in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito. Tofitia volei. Secondo le segnalazioni le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività. E... Non posso può stare lì, andare Cosa è stato? Ma che succede? Lì c'è il suo telefono. Otto chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. qui Sara, stai bene sì è entrato qualcuno no chi dovrebbe entrare non avvicinarti alle porte resta indietro papà mi stai spaventando che succede sono i cooper c'è qualcosa di strano forse sono malati come malati oh, Dio. jimmy papà tesoro qui vieni Jimmy! Jimmy! Spencer. Jimmy, ti avverto! No! Vai! Vai! Mi, mi hai sparato! L'ho visto stamattina! Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui, mi hai capito? Sì. Tommy, dai! Dai! Dove diavolo Harry Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea Porca troia Dai, Sei coperto di sangue Non è mio, dobbiamo andarcene Metà della gente della città ha perso la testa Possiamo andare via? È una specie di parassita Mi dici che è successo? Più tardi Ehi Sara Come va piccolina? Sto bene Ascoltiamo la radio? Sì, certo Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare. Ha detto eh, che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Mi significa che dobbiamo andarcene. Darei dei piccoli. Di qua! Ne usciremo, te lo prometto. Siamo quasi, quasi, piccolina! Ah! Superano in Egitto ah! Muovetevi, trovate una via di uscita! Ah! Forza! Ah! Joel! Forza! Ah! Vai all'autostrada Vai, vai, Sara! Io li seguito! Ci vediamo lì! Si Papà! Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi! Hey! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia. Penso che abbia una gamba Fermi, rotta. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà è l'unzio Tommy. Ti porto al sicuro e torna a cercarlo, ok? Eh? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda... Ti prego, no! Oh, oh no! Sara! Oh. Via le mani, piccola! Lo so, piccolo, lo so! Dio! Ascolta, piccolo, lo so che fa male! Andrà tutto bene, piccolo, stai con me! adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccolo. lo so. Sara. Amore. Non farmi questo, piccolo. Non farmi questo. L'unica cosa che mi piace è qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chi Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. <susurra> di qua. Copri l'entrata. <susurra> Eh sì. Merda. L'asse è caduta. Gentile, fai tu. La prendo io. Qui, passamela. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. culo pesante muoviti sei autoritaria ci avviciniamo controlliamo che non ci siano soldati in giro via libera andiamo Chiudila. Prendi le munizioni. Ci serviranno. Il tempo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Non adesso, Terence, No, no, è tutto ok Non Ho la carta Ora, capito Ok, va bene Non c'è Se tu chi compri? Tess, quanto tempo? Non ci vieni più a trovare Pensate di andare. Oh, torna a sedere. Oh, scusa, Tess, non pensate che siamo insieme. Pancagni i miei in faccia. Amo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca donna! Ti Trova il punto migliore. pezzo di merda È così Tex. Ben fatto Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere a segni in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. qui non si passa ehi dammi una spinta ok bene dammi la mano Qua, Joel. Altri della banda di Robert. Merda, li vedo. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo, non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da È noi. E pulito, Dividiamoci tess. e assicuriamoci che non entri nessuno. I got Ti vedo molto bene. Davanti! Guardami in giro. I rifornimenti nel deposito a sud, le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro, usciamo tra poco. Ci sarà il coprifuoco. E Robert, non chiedi di ritornare. Io ho sentito qualcosa. Sì, ho sentito. Fa attenzione. Non vedo niente, continuiamo a muoverci. Che cazzo! Uh. Prendiamoli! Uh. Uh. Uh. Uh. Ah. Uh. Uh. Avremmo dovuto farlo. Ci rallenterebbe e basta. Sì, hai ragione. Non hai una bella cera. Prendi. Grazie. Forza, il molo è di qua. Andiamo. <susurra> nostro uomo borrioso figlio di puttana facciamola finita usiamo la testa non ci non sono spedizioni da un bel pezzo si sì, abbiamo perso i contatti con... a all... oh, Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti eh? giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! Joel, oh, di qua! Forza, è entrato qui! L'avevamo quasi preso! Qua! Joel. Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Oh, Parca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Eh, eh, voglio dire... Le armi. Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È, è, è complicato, ok? Mm. Senti, eh, lascia che ti spieghi. Devo... Oh! Oh, cazzo! Oh, ok, basta, basta, basta! Eh? Oddio! Basta, frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito L'avevi con noi Hai scommesso sul cavallo sbagliato Ho oh, solo bisogno di più tempo, dammi una settimana Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi Dai, sai Chi ha volevo? le nostre armi? Non posso Dammi solo un paio di giornali! Ah! Grazie, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo! Le hanno le luci! Avevo un debito con le luci! Cosa? Ascolta... Praticamente sono tutti morti! Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi! Che ne dici? E dai... Che si fottano le luci? Uccidiamole. È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli Spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? <ride> Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato? Non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che ne hai tu? Ma quanto ne so, i miei militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Per l'area! Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. e quelli quelli che rimangono perché credi che mi sia rivolta a voi di qua ma perché adesso? ce ne stavamo tranquilli progettavamo di abbandonare la città ma serviva un capro espiatorio ci provocavano e ci sono riusciti stiamo cercando di difenderci Cammino a mano qui. È l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo: arriviamo a quella porta. là? Ehi, hey, vedi qualcosa? Sì! Fatti <susurra> <vederli. susurra> Ehi, hey, dove sei? Rispondi! Ok, senti. Oh. <susurra> Occhio alle spalle. Non manca molto. Forza, Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Tutto ok? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Ma è poco più avanti. Se tornerà all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Già, il mano. è una mano ehi, ehi, ehi. Su, forza Nozzati. Stai lontano ehi, da lei. lei Lasciala andare Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei Oh merda Che è successo? Niente paura, non è grave Ho trovato aiuto Ma io non posso venire Beh, allora sto qui. Ellie, ah, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me Così verifichi le armi E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città Voglio che Joel la tenga d'occhio oh, oh, Col cazzo! Credo che sia... con lui. Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy Se ero in difficoltà potevo contare su di lui È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo Santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo.